Sì Presidente, trattandosi di un tema anche estremamente tecnico tra l'altro ho affrontato ho, negli, ultimi, negli ultimi tempi in commissione con almeno un paio di sedute con uh, anche diversi esponenti del tre, politici del tredicesimo municipio, nonché le figure tecniche, l'ufficio tecnico, la polizia locale e chiederei ai proponenti di ritirare l'atto e seguire e proseguire gli approfondimenti che già stiamo facendo su diverse aree di quel municipio. Io vado a memoria, abbiamo fatto uh, sia una commissione sulla messa in sicurezza e riqualificazione di Amattia Mattia Battista, che è un'altra commissione un pochino più generica, eh, che, metteva, cioè, generica nel senso che raccoglieva più istanze. che eh, Si trattava di una uh, messa in sicurezza di, eh, di una svolta via Gregorio VII e un'altra parte riguardante via Pio XI. Scusate se non sono preciso perché quelle zone le conosco relativamente poco, però, siccome un, un dibattito in. Uh, in commissione sta andando avanti anche in maniera abbastanza spedita sulle uh, diverse opere che interessano la viabilità del tricesimo municipio uh, mi chiederei ai, chiederei ai colleghi di fare questo anche perché poi trattandosi di un tema tecnico non è che posso decidere io con un atto di aula se serve più un semaforo piuttosto che una rotatoria piuttosto che, che qualcos'altro se però invece l'intento è di lavorare sulla viabilità del territorio disponibilissimi a farlo